L'altra volta abbiamo parlato un pochino accennato alla soglia di Occam, e oggi acceneremo ad altri diciamo, eh, principi di logica, in particolare anche continuando a semplificare un po' quelli che eh, sono però delle fallacie dal punto di vista sì. logistico. Prima però di iniziare vorrei darvi un consiglio su un libro per quanto riguarda i testi perché sennò poi non parliamo mai di testi Allora, eh, i libri sui test ne esistono centinaia eh, e sono per carità tutti validi però c'è un libretto che purtroppo non ho più perché poi prestai e non mi tornò più indietro però credo di aver individuato che fu, eh, diciamo per me eh, fondamentale, eh, posso anche raccontare l'episodio le, perché, diciamo, eh, ero appena laureato, andai come, eh, come si fa di solito a partecipare alle prime selezioni eh, per andare a lavorare, in quel caso era una selezione presso l'Aeritalia, All'epoca chiamavano anche i matematici, cioè in matematica, noi matematici avevamo 3-4 lettere, cioè. uh, gli ingegneri molto di più. Adesso se non mandi tu il curriculum, non ti viene a chiamare nessuno. Uh, poi, naturalmente, nel mio caso era, la cosa era abbastanza particolare perché, siccome ero residente nel Lazio e all'epoca i residenti in Campania non dovevano fare il militare, appena sentivano che era presidente del Lazio lo sapevano che mi erano lavorato a Napoli e dicevano va bene, va bene, tutto bene, però ci vediamo tra un anno e continuiamo a però in particolare è che modo di fare eh, le prime selezioni all'Aeritalia e queste selezioni erano basate su dei test test mh, sia logici che numerici e, quando andai a Rurale uh, Diciamo, una persona che conduceva questi test era contento ma non troppo cioè, siccome era un modo brillante diciamo, cioè, mi aspettavo qualcosa di più io era la prima volta andavo a fare test allora mi resi conto che in qualche modo non ero andato diciamo, benissimo era andato bene ma si poteva fare meglio e, eh, allora mi resi conto che anche questa attività si può preparare e mi procurai un libretto e Diciamo, mi preparai e le volte successive sono andate test sono andato molto meglio. Eh, diciamo, in particolare, ehm, ho fatto i test una volta per entrare come ufficiale um, di complemento e lasciano un solo posto perché per matematici c'era un solo posto. Così come un'altra era una selezione per un posto al quale poi rinuncia, che vinsi, ma rinunciai per un posto per informatico al Ministero della Sanità. Prima si fecero i e poi si fecero i test. Era una cosa strana, usavo Uh, in, tutte e due le, in tutte e due le circostanze andai molto bene quindi questo, questo libro ve lo consiglio l'autore eh, praticamente diciamo, si trova solo o su internet o dove cercato su qualche libreria di qualche città grande cioè o a Roma a Napoli l'autore si chiama Gil Azzopardi sono un spiegolatore, è il titolo del libro Il libro, questo ne ha vari sui test, ne ha alcuni anche sui test di intelligenza. Però. Ok, questo qua è il libro e dovrebbe essere questo perché è edito nell'89. Io sto facendo i test in quel periodo. I test attitudinali, ok? Uh, c'è anche un ISBN ma insomma penso che lo trovate facilmente invece in reddito uh, poi ce n'è un altro uh, dello stesso autore su di intelligenza. credo che più o meno siano equivalenti ma quello che ho usato io dovrebbe essere questo sono sicuro al 95% è un buon libro perché non spiega eh, diciamo eh, più che fare esempi eccetera vi spiega i principi sottostanti a svolgere in maniera brillante questi test. Parla anche dei test psicologici, eh? Quindi diciamo, per esempio. Non so se voi avete mai visto un bel film che si chiama Rata Tapa, il film di Maurizio Nichetti. È un, diciamo, questo film si apre con una presa in giro del famoso test dell'albero: diciamo, va per una selezione presso un'azienda fanno disegnare ai candidati un albero. Allora questi disegnano tutti degli alberi che sostanzialmente fanno veramente eh, brutti, molto brutti, tranne lui che c'era cioè, i colori, eccetera, fa un albero eh, spettacolare, meraviglioso, poi alla fine assumono tutti, tranne lui. E in qualche modo è una presa in giro, però c'è un fondo di verità, nel senso che eh, questo famoso test dell'albero, così come quello delle macchie di roccia, sono test di tipo psicologico nei quali si tende a valutare il profilo psicologico del candidato sulla base diciamo, di come lui valuti certe macchie che possono sembrare varie cose oppure di come disegna un albero. E, eh, diciamo che quantomeno eh, andrebbe integrato con altre cose perché, per esempio, se tu fai l'albero con una rientranza, questo significa introversione del carattere e così via. Quindi, come vedete, diciamo, ci sono cose che possono anche funzionare però per esempio se uno conosce il significato del, diciamo, dei, delle, dei vari errori o delle varie interpretazioni che si possono dare sul test dell'albero è chiaro che il test dell'albero assume una minore valenza e così via. Quindi, Diciamo, ci sono delle ipotesi alla base del funzionamento, del funzionamento di certi test che insomma, non sono completamente secondo me corrette. Per esempio, eh, sicuramente non sono da valutare nella stessa maniera eh, due persone, una che si è potuta allenare su un certo tipo di test e l'altra no. Eh, però ormai internet è a disposizione di tutti, eh, diciamo, tutti quanti abbiamo un accesso relativamente facile alla alla conoscenza e quindi come dire se non ci diamo da fare la colpa è nostra. Okay. Allora, tornando un po' a noi, oggi voglio fare un diciamo partire da un'altra fallacia logica. Questa fallacia logica viene spesso illustrata con un esempio di questo tipo. Eh, supponiamo che io e lui stiamo litigando, a un certo punto io gli faccio di fronte agli amici faccio, ma la smetti di dire bugie? Ma no, tu che rispondi? Chissà di niente Eh, diciamo, stiamo parlando, no? Supponiamo che stiamo argomentando entrambi, io faccio, ma la smetti di dire bugie? Tu cosa rispondi? Sì o no? No? Eh, come rispondi, rispondi, sei già stato incastrato, se rispondi in questo modo perché in realtà questa qui si chiama, in logica si chiama una domanda complessa non complessa perché sia complicata ma complessa perché è fatta di due parti in realtà questa non è una domanda ma è un'affermazione uh, tu stai dicendo bugie. punto la smetti se tu rispondi di sì o rispondi di no comunque stai accettando la premessa e accettando la premessa gli stai dando in qualche modo ragione o okay. oh, questa comunque è l'unica fallacia logica che eh, i politici conoscono benissimo un politico in questo tipo di eh, tranello non cadrebbe mai come risponderebbe un politico alla domanda del genere? invece di ovviamente bisogna rispondere contestando la premessa ma eh, più che contestare la premessa si può addirittura rimbalzare la, eh, la tecnica eh, verso chi l'ha proposta cioè un politico risponderebbe ma se è sempre stata la vostra parte politica a dire bugie ma non, eh, insomma continuerebbe su questa, su questa falsa linea eh, tant'è vero che adesso, adesso quindi ribalterebbe completamente l'accusa in realtà però se ci riflettiamo un attimo più attentamente eh, tutte le domande sono complesse In tutte le domande Noi facciamo delle ipotesi Assumiamo delle cose per scontare Pensate a una domanda banale come Che ora è? Cosa presuppone? Pre allora, tendenzialmente Se io dico mi rivolgo, se tu mi senti chiedere che ora è, cosa pensi? Tu stai girando, mi senti chiedere che ora è, cosa vuoi cosa presumere? Che non c'è l'orologio per sapere cosa è. Vabbè, motivazioni che io voglio per qualche motivo sapere l'ora, quindi magari non la so e poi? A chi mi sto rivolgendo? Che hanno... Perché tutto pensi che ci sia un'altra persona, se no? Ah, sì. Anche se oggigiorno manco questo è eh, così scontato, perché ci sono degli assistenti vocali che tu dici che ora è e è quello il computer ti risponde. Comunque tu, diciamo, sentendomi dire che ora è, in linea di massima pensi che ci sia un'altra persona. Poi cosa pensi di quest'altra persona? Sì, perché probabilmente se no non gli orgheremo ora è. in qualche modo dovrebbe esserti informato sull'ora di me ma poi ci sta un'altra ipotesi che diamo tutti per scontata però non è così scontata che capisca La domanda io dico che ora è a uno per strada? A quello era, sorry, I'm not. Uh, non hai capito? Eh, che sia, capisca l'italiano? se non capisce l'italiano, come fai a spiegare? È chiaro, Vabbè, poi ti faccio segno, certo. Ma se dico che ora è, io sto presupponendo. Può essere pure che so. Eh, per esempio, sto supponendo che ci sia. Ecco. Cioè, vedete, una semplice domanda banale. Quante cose diamo per scontato Che quell'altro ci sente, che capisca l'italiano, che sia in grado di comprendere la domanda, che sia in grado di rispondere, che abbia un orologio per poter rispondere. Non è una cosa, stiamo supponendo varie cose. Siccome queste cose sono in genere molto comuni, noi pensiamo che siano automaticamente soddisfatti ma se, per, allora, normalmente le cose vanno bene ma se per qualche motivo le cose vanno storte ci dobbiamo interrogare su qual è la cosa che abbiamo dato per scontata e non lo era è chiaro questo discorso? Uh, e va bene poi ci sono alcuni sempre parlando di altre fallace logiche ci sono alcune argomentazioni specifiche che hanno un nome eh, alcune per esempio sono fallace logiche che fanno riferimento ai, alle emozioni eh, per esempio in eh, genere eh, quando si vuole ottenere qualcosa cercando di impiedosire qualcuno questa è una fallacia logica è una fallacia dal punto di vista logico perché diciamo, non è che una decisione se si deve attenere a dei criteri logici non è che si può basare su un fatto emotivo però è una cosa piuttosto comune una cosa tipica è lo studente per esempio che arriva a luglio no professore l'esame mi serve per forza eh, perché, se no, eh, diciamo, perdo la posta di studio. Se no, la mia famiglia non mi può mandare più all'università, eccetera. eccetera. Questo qua ovviamente non è una cosa valida da un punto di vista logico, perché uno l'esame se lo prende perché se lo deve meritare. Eh, tuttavia, ha un nome. Questa, questa argomentazione specifica, e nel eh, momento che vi dico il nome, è sicuramente vi mettete da ridere. Perché si chiama Argumentum. Ad misericordia, quindi diciamo, insomma, lo sapevano già i in latini. Insomma, conoscevano già i latini questo tipo di, di argomentazione. Un'altra argomentazione, questa è più interessante. Eh, eh, ah, prima di considerare quest'altra argomentazione, torniamo a una cosa simile a quella della domanda complessa che abbiamo detto prima. Eh, adesso siamo assistendo alle campagne, alla campagna per le primarie in America ci sono uh, le primarie, sapete come si svolgono? ci sono delle elezioni primarie all'interno dei partiti uh, ce n'è una all'interno del Partito lì partitico, quindi c'è il Partito Democratico c'è il Partito Repubblicano uh, attualmente nel Partito Democratico è in vantaggio Hillary Clinton e nel partito repubblicano il vantaggio Donald Trump. E qual è lo slogan di Donald Trump? Qualcuno l'ha sentito? Lo slogan eh, elettorale di Donald Trump. Nessuno l'ha sentito? Make America great again. again. Quindi? Che significa? make America, America again rendiamo riportiamo l'America alla grandezza che merita insomma rifacciamo grande l'America ok? Uh, cosa suggerisce questo slogan? fidatevi a me Cosa suggerisci? Rifacciamo grande la mente. Che so capace di venire... a parte questo che io sia capace, ovviamente. Si propone come. Che in quel momento l'America non è al massimo superiore. Quindi Quindi, allora, gli slogan come tutte le forme eh, diciamo che devono contenere una qualche forma, diciamo. Eh, pubblicitarie insomma eh, come tutte le formule pubblicitarie devono avere qualcosa di vero devono essere verosimili però fino a un certo punto qui in particolare si sta dando per scontato che l'America non sia in un momento di splendore, anzi sia piuttosto male, se la piuttosto male. ora per quanto ci siano dei motivi magari anche dei motivi obiettivi oggettivi per pensare che insomma, la recessione c'è stata a livello di tutto il mondo però è un'affermazione sicuramente discu discutibile infatti cosa ha fatto il, il Ariplinto in, in un discorso che ha tenuto di recente eh, è stata diciamo ovviamente consigliata perché hanno stuoli di persone che, che scrivono loro i discorsi e eh, diciamo, ha esordito dicendo noi non abbiamo nessun bisogno di riportare l'America eh, diciamo a uno stato di grandezza perché l'America è sempre stata grande ed è tuttora grande. Quindi anche perché lei può certo dire non può più indicare lo stato quo perché è lo stesso partito del presidente attualmente in carica. Quindi giustamente ha contestato la... Premessa, se lei dice no, facciamo l'America Grande, che dice sì o no? Se dice di sì dà ragione a Trump, se dice di no, è peggio ancora. Quindi eh, gli dice perché lui è un'affermazione che tutti quanti gli americani condividerebbero se ne accettano la premessa, poi potrebbe solo sostenere sì, fatelo con me perché io sono più capace di, di Donald Trump, però diciamo il problema è che comunque lei deve cercare. Eh, probabilmente, se alla fine alla fi la sfida sarà tra questi due, eh, ovviamente ogni candidato deve cercare di contestare la premessa, diciamo, perché altrimenti va a giocare su sul terreno che propone l'altro candidato. Facciamo un altro esempio, un po' più vicino a noi. Eh, ci stava un po' di tempo fa, 10-15 anni fa, anche le pubblicità sono eh, fonti di eh, osservazioni molto, molto diciamo, utili, eh, c'era una pubblicità del, del lotto, del, eh, non mi ricordo se era esattamente il lotto e una lotto. comunque eh, una delle pubblicità a suo tempo recitava letteralmente Se non giochi, non vinci. Allora dove sta la forza di questa pubblicità? Perché hanno usato questo slogan? Vediamo. se giochi vinci. Suggerisce che se tu giochi vinci. In realtà non è così. Perché se non giochi è vero. L'affermazione è perfettamente vera. Se non giochi certo che non vinci, vincere, non giocare. Diciamo. non perdi neanche la posta. Eh, però se giochi, chi l'ha detto che vinci? se non giochi non vinci, ma se giochi ci rimetti soldi te la ma e non vinci lo stesso Nella... ovviamente hai sempre più probabilità di vincere rispetto a quando non giochi però poi la valutazione sul eh, diciamo, fatto di giocare o no dipende matematicamente si fa per esempio un gioco equo quando la speranza matematica diciamo, è positiva è una nozione di probabilità eh, è zero oppure è, diciamo, conviene giocare quando la speranza matematica è addirittura positiva in realtà la speranza matematica di tutti i giochi che vengono proposti è negativa cioè se si fa il prodotto della probabilità di vincere per quanto puoi vincere è sicuramente eh, viene di meno del, della posta in panno diciamo della posta che hai dovuto eh, pagare per, per giocare cioè se tu paghi un euro e il primo premio è di un milione di euro, sicuramente la probabilità di vincere quel premio è minore di una su un milione, questo è, è, è matematico, altrimenti il banco che ci sarebbe a fare. Uh, uno dei primi, diciamo qua prendo una posizione abbastanza pubblica, ma d'altro canto non, non è una posizione eh, diciamo, rivolta contro qualcuno, perché anche chi fa eh, diciamo, eh, anche quello è un. un'industria in rivolta ovviamente agli adulti perché adesso devono fare la pubblicità anche quando fanno la pubblicità, eh, devono sempre sottolineare che il gioco può produrre forme di dipendenza eh, così come sì. le studenti possono far male e eh, tuttavia eh, diciamo ovviamente eh, ai miei studenti di ingegneria, eh, diciamo, sì. illustro due o tre per esempio diciamo, quando al primo anno bisogna fare un po' di conti eh, con qualche nozione elementare di probabilità e di calcolo combinato, che ne so, andiamo a vedere un po' come si fissano le quote eh, per esempio sugli eventi tipo partite di calcio, piuttosto di andare a vedere eh, diciamo, quanto eh, viene pagato con la paderna, la cinquina e insomma alla oh, fine la morale sottostante è che è meglio non giocare. Perché Diciamo a meno che uno non giochi per di <ride> giocare, però so, tendenzialmente eh, se uno vuole, eh, diciamo, non vuole rischiare di perdere tanti di soldi, o di fare. diciamo io. Eh, anche qui c'è un'esperienza di tipo personale, non personalmente eh, che riguardi personalmente me. Ricordavo un mio amico che si era messo a giocare su numeri all'otto a rialzo. Sapete come si fa? Si prende, sì, si che prende se, sempre le cose che si guarda. prende per esempio un ambo e si gioca poi dopodiché si gioca un po' di più eh, in maniera tale da eh, se esce quell'ambo da vincere come la roulette con il rosso e il nero esattamente, esattamente. mettiamo sì. uh, mh, per esempio una, la roulette con il rosso e il nero è molto semplice perché il, la prima puntata se punto 1 se vinco guadagno 1 se però perdo, uh, alla seconda puntata devo puntare 2 perché così devo recuperare l'1 e guadagnare 1 un alla terza puntata devo puntare 4 eh, e così via Però e in questo punto caso punto eh, qual è il problema di, questo, di questa metodica? i soldi il problema di questa metodica è che io potrei andare a diciamo, finire i soldi perché per guadagnare questo misero 1 euro ho dovuto impostare un gioco a raddoppio Uh, Impostando questo gioco a raddoppio, la prima volta gioco 1 euro, la seconda volta devo puntare 2 euro, se ho perso, poi ne devo puntare 4, 8, 16. rischio che se perdo una decina di volte di seguito, la probabilità di perdere 10 volte di seguito diciamo, è un po' più di una su 1024, perché eh, nella orecchia non ci sono 36 numeri 18, 18 neri, 18 rossi, ma ce ne sono 37 perché c'è anche lo zero che è verde. E eh, quindi se perdo per una decina di volte di seguito ho, ho, devo puntare eh, 2047 euro eh, se non l'ho 2047 euro a un certo punto finisco i soldi e rischio di perdere tutto, tutto quello che ho, che ho giocato fino a all'ora e il banco dice se non c'è i soldi è un voluto Chiaro. Ah, quindi andrebbe bene se io possedessi un capitale illimitato se io capitale una garanzia illimitata potrei continuare finché mi pare, a un certo punto eh, esce eh, il, eh, diciamo, il colore che voglio io e quindi posso guadagnare un euro, posso guadagnare un altro euro, posso guadagnare quanti euro voglio ripetendo questo meccanismo quante volte voglio però allora, se ci riflettete un attimo, se io avessi un capitale illimitato non andrei a giocare all'alberto che guadagna un euro, no? andrei da qualche altra parte a divertirmi, ok? quindi questo è eh, diciamo quindi eh, se ritorniamo allo slogan originale se non giochi non vinci è eh, qua, qua è proprio un problema di logica perché suggerisce l'idea che se giochi vinci eh, ma non giocare implica non vincere non significa che giocare implica vincere questo è un errore logico di se, se A implica B, non è vero che non A implica. No, B. È vero, diciamo che non B implica non A. Eh, vabbè, questo è un fatto che io dico. Diciamo, eh, eh, una dimostrazione che si basa su... Eh, dico dimostrazione si dice per assurdo no? Eh, per esempio, eh, se non giochi non vinci. È vero. Allora, se ho vinto vuol dire che per forza ho giocato. Perché se non avessi giocato, non avrei dovuto vincere. Quindi questo è il corretto eh, diciamo, ragionamento dal punto di vista logico. Se non giochi, non vinci, è vero. Quindi se hai vinto, devi avere per forza giocato, se no come fatti vincere. Ma non vuol dire che se giochi, devi per forza vincere. È chiara la differenza? Eh, so dite, è sottile, ma c'è, neanche tanto sottile. Queste sono le prime cose di che si fanno. Vediamo un'altra, questa eh, richiede un po' di più la vostra partecipazione perché pure qui, qua c'è più sottigliezza. Uh, allora, beh, la conoscete la storia del lupo e dell'agnello che bevevano lo stesso uccello? Sì. Quella, quando l'avamo detto, era elementare, insomma. Beh, più o meno. Allora, come funzionava? Come funzionava? Allora, c'era il lupo che si lamentava con l'agnello perché gli inquinava l'acqua che beveva lui, no? Gli sporcava l'acqua, dice tu smettila di bere dove bevo io perché io devo bere tutta l'acqua sporca che... E come rispondeva l'agnello? ma se io bevo a vario di te, bevo dopo di te, come faccio a sporcare l'acqua che bevi tu? Tu bevi prima di me. E, e il lungo, vabbè, insomma, il motivo è andare a alla fine se lo mangio e basta. Allora, illustriamolo con un altro esempio, poi lo ricolleghiamo a questo sentite la seguente eh, affermazione Giovanni ha il raffreddore Giovanni si prende tre compresse di vitamina C dieci compresse, quante ne vuol dire? a Giovanni passa il raffreddore quindi la vitamina C fa questo eh, è... raffreddore Ce l'ha corsa la vitamina C, se l'ha detto? A parte gli scherzi, eh, il, il fanatico diciamo della vitamina C per curare un po' eh, la vitamina C è una vitamina idrosolubile, quindi non si accumula, non è liposolubile quindi non si accumula nel corpo, se uno ne prende in più viene espulsa con le urine e la persona eh, fanatica di assumere altissime dosi, ah, quella arrivava a assumerne 5, 6, 7 grammi al giorno per capirci sarebbe a dire due tupetti di vitamina C che trovava al supermercato 40 pastiglie al giorno eh, comunque non è un fesso qualunque è una delle 5, 6 persone che hanno vinto due premi novi eh, Lui era fissato lui e la vitamina C era Aspetta, non mi sfugge il nome. Comunque il primo premio Nobel l'ha vinto in chimica, il secondo poi l'ha vinto per la pace, non è... No. ed è campato 94 anni. Alla fine qualche ragione forse ce l'aveva pure. Però torniamo al discorso di logica. Eh, eh, torniamo al discorso di logica. Se io dico Giovanni era raffreddore Giovanni si prende tre compressi di DNA-C ah, Giovanni passa il raffreddore quindi la vitamina C fa passare il raffreddore è un ragionamento corretto o no? dal punto di vista logico eh, no perché, perché è facile dire sì e no, quello è risposto così no perché si cioè? collegano Allora, io ho osservato che lui ha preso, si è preso la vitamina C e gli è passata il raffreddore. E dico quindi la vitamina C fa passare il raffreddore, dove sta l'errore? Eh? Allora, non è detto che sia stata la vitamina C a far passare il raffreddore, il raffreddore potrebbe essere passato per un'altra causa questo è corretto allora eh, possiamo operare allora, diciamo eh, in maniera statistica cioè supponiamo di io prendo 100 persone con raffreddore eh, do loro a ciascuno di loro tre pastiglie di IONIAC osservo e a 48 persone è passato il raffreddore. Basta questo per dire che la vitamina C è efficace contro il raffreddore? No. E allora come si fa? Se voglio condurre uno studio di questo genere, come si deve fare? Perché non basta e perché mm -hmm. perché voglio dire, io mo... però non lo so, le le persone precise Invece dicendo Parallel. ne prendiamo 1.000, il problema è di numerosità. <coughs> dipende, dipende poi quante, quante persone su 1.000 ha eh, Prendiamo 1.480. Che... allora non lo cura. 840. 840. Bisogna dire lo deve curare al 100%. Per no. vaste, eh, curare 100%. Nessuno mi dice che funziona al 100%. Si dovranno vedere le cause che faranno passare la città per stati eh, la parola. Allora, qua ci addentriamo in un altro settore. Una correlazione, cioè, do la vitamina C, passa statisticamente, qualche volta sì, qualche volta no, il caffettore. Eh, una correlazione può essere indice di in una casa, cioè ovviamente se le cose sono diciamo non c'è rapporto causale, devono anche essere scorrelate però ovviamente non implica una causa cioè in probabilità si direbbe che due variabili operatorie correlate devono essere per forza dipendenti questa secondo me è una delle parole più sbagliate che è stata scelta perché la dipendenza sembra suggerire un rapporto di... se io sono dipendente da te, vuol dire che tu fai una cosa e per, quindi per causa io ne lo un'altra. Quindi sembra suggerire un rapporto di causalità. Invece non è così. Per esempio, negli anni 60 si scoprì, si andò a vedere diciamo, l'andamento anni 60 del numero dei professori universitari che avevano certo aumentato scendeva di in anni, però in generale il trend era di aumentare però e lo si andò a sovrapporre al numero di, alla, diciamo, di persone che avevano problemi con l'alcol ma se i due profili coincidevano erano perfettamente sovrapponibili cioè questo è una cosa che si fa spesso anche in economia, si vanno a cercare delle correlazioni tra l'andamento per esempio di alcuni indici di borsa e altre cose. In questo caso l'andamento temporale del numero di professori universitari, io quando ho, dovevo fare questa cosa a un corso di probabilità, me lo sono venduto come numero di studenti universitari, perché più o meno i professori sono proporzionali di studenti. Quindi era perfettamente, diciamo, aveva lo stesso tipo di andamento di quello delle persone che avevano problemi di alcol e gli studenti dicevano un salto sopra la sedia dice mazza che mi sono iscritto all'università e devo finire con problemi di alcol cioè è una cosa un po' seria e in realtà come spieghereste voi questa cosa qui? un puro caso No allora mettiamo pure conto che in su poi la correlazione non è perfetta, io prendo migliaia di profili di andamenti temporali. È chiaro che prima o poi, anche a caso, due insomma, più o meno, quindi, è, soprattutto se sono diciamo, tendenzialmente ascendenti in traccia. Però, quindi, non è, la correlazione non indica in nessun modo. Però, diciamo, diciamo anche volendo eh, eh, pensare che ci sia un legame tra le due cose. Eh? Può essere eh, Quale può essere? Come la spieghereste voi questo fenomeno? Mettiamo che voi Facciate le misurazioni molto precise E scopriate che l'andamento delle persone Che hanno problemi con l'alcol In un decennio, un quindicennio è, eh, Diciamo Ha lo stesso profilo dell'andamento Del numero di persone che si iscrivono A un Come può del genere? Dovrebbero essere due fenomeni sempre in contrapposizione, invece non è così perché? Come lo spiegheresti? Guardate, poi ci possono essere proposte più sofisticate, però una spiegazione è piuttosto semplice. Potrebbe essere questa: eh, mettiamo che sia il numero di coloro che hanno problemi con l'auto, sia il numero di, delle persone o la percentuale degli studenti iscritti all'università sia dipendente dal benessere di una società cioè aumenta il benessere è chiaro che la gente manda di più i figli all'università però aumenta il benessere c'è cioè, un po' di gente che ha più soldi in tasca e ecco, alcuni di questi eh, ne approfittano per, per comprare più alcolici e quindi per bere più alcolici e quindi aumentano anche le determinati, le determinati problemi questo potrebbe non è così, ci può stare insomma, non dico che sia questa la spiegazione però ci potrebbe stare una spiegazione eh? in questo caso voi non avete che una dipendenza diretta cioè non è che un fenomeno causa l'altro ma ci può essere un terzo fenomeno il benessere che causa entrambi in questo caso le due variabili alleatorie sono dipendenti lo stesso i due fenomeni sono lo stesso dipendenti forse sarebbe stato più corretto chiamarli interdipendenti piuttosto che dipendenti dipendono perché dipendono tutte e due da un terzo da un terzo diciamo, fenomeno ecco, quindi, però tornando a Giovanni la vitamina C eh, a prescindere, eh, quindi, eh, se io volessi fare una cosa statistica per stabilire che una, che una medicina o una, certo, una certa sostanza è efficace contro una certa malattia, basta soltanto darla per poter, diciamo, a mille persone verificare l'efficacia su una certa percentuale di esse cosa si fa in genere? quando si parla di studi a doppio cieco, di effetto lacevo cosa si fa? Aspetta, si fa una cosa si, dà, si prendono mille persone con raffreddore e si dà la vitamina C poi si prendono altre mille persone con raffreddore e gli si dà una acqua, acqua e zucchero allora se alle persone a cui è dato acqua e zucchero delle persone a cui è dato acqua e zucchero ne guariscono 200 su 1000 a quelle a cui è dato la vitamina C ne devono guarire 300 o 220 o una quantità poi si fanno i punti, significativamente più elevata in maniera tale che la probabilità che ne siano quali il 200 ed, piuttosto che il 200 sia quasi nulla, è chiaro? in questo modo tu puoi escludere che quello lì sia accaduto per caso e che quindi la vitamina C ha effettivamente degli effetti perché devi scontare quello che si chiama l'effetto placento cioè io ho una malattia, mi danno una cosa dicendomi che è una medicina io me la prendo tutto contento e il fatto stesso di aver preso qualcosa mi fa sentire bene. Questo si chiama effetto placebo. Eh, due osservazioni per concludere su questo effetto placebo. La mia osservazione, esiste anche l'effetto nocebo. Se io ti dico che quest'acqua è inguinata, e tu la stai a bere, magari è normalissima acqua, diciamo che... Però se ti dico che è inguinata, immediatamente ti sembra che... Amara, che che è veramente fastidioso. e poi magari gente veramente avanti così come c'è l'effetto placebo c'è anche l'effetto placebo ma poi anche un'altra un questione dicono tutti che eh, bisogna scontare l'effetto placebo poi però ci sono certe volte che magari non c'è non si conosce una cura per certi tipi di malattie per però quanto meno anche se non si conoscesse la cura no? se tu riesci a convincere la persona a ah, piglia di questo che ti va bene almeno ti prendi l'effetto placebo o no? se l'effetto placebo è riconosciuto che ci sta perché dici, ah no, quello non, non si può curare, non si può fare niente almeno prendi l'effetto placebo può essere che qualche miglioramento ci sia lo stesso perché no? visto che c'è Uh, torniamo poi al discorso più preciso uno giustamente ha detto eh, non è detto che sia stata la vitamina C a far passare la frutta quindi dal punto di vista logico non è corretto affermare che sia la vitamina C a, fare, a far passare la frutta uh, questo errore lo, conoscevo, lo conoscevano bene anche i romani anche questo è un argomento che ha eh, diciamo un nome latino. Si chiama Post hoc ergo proptero. Dopo di ciò, quindi a causa di ciò. Che non è per forza che sia così. Cioè se una cosa accade dopo un'altra, io vedo sono passato sotto la, cioè questo è il meccanismo della superstizione, Sono passato sotto le scale, mi è caduto il secchio di vernice in testa in effetti se non passava tutta la scala era meglio perché tutta scala c'è il sentito di vernici però diciamo eh, non è che una cosa perché capita dopo un'altra deve essere per forza causata dalla, dalla prima tuttavia questo tipo di associazione la facciamo tutti e io sfido chiunque a non diciamo, a fare una cosa dopo che per due o tre volte ha riscontrato un'associazione negativa cioè del tipo eh, se passo di qua sulla strada e il piccione mi fa la cacca in testa la prossima volta ripasso dall'altra parte se poi passo la seconda volta e il piccione mi fa la cacca in testa penso che se ci passo la terza volta sono scendo no. la terza volta magari guardi in alto e capisci che stai passando sotto un ponte e là il piccione si fermava a fare la cacca capisci? non è detto, non è detto, però non è detto manco il contrario, eh? potrebbe anche essere quindi diciamo, noi non operiamo sempre con una logica deterministica operiamo spesso in situazioni reali anche con una logica probabilistica noi vediamo che una cosa succede dopo un'altra quindi in danno non la faccio poi, poi vedo perché, cerco di analizzare il cerco di capire poi se mi convinco che non c'entra niente, vabbè, allora poi la... Faccio, però insomma, eh, come dire: soprattutto se devo correre qualche rischio, come dire, prima metto le mani avanti e poi quindi questo qua si chiamava argomento. Posto che ergo proprio però invece ce n'è un altro. Eh, vediamo un po': se arriva uno di una di un'agenzia di vigilanza. Una, una compagnia che fa vigilanza in un certo quartiere dice eh, voi avete il negozio in quel quartiere e non eh, pagate il metronome penso. allora arriva questo di questa compagnia di vigilanza vi, vi dice eh sa lei dovrebbe fare l'abbonamento con noi perché sa qua ci sono un sacco di, di problemi poi magari una notte si trova al negozio con, eh, diciamo che gli mettono una bomba che gli fanno saltare la serranda eccetera questo come si chiama? Prevenzione. No. Vi, vi suona un discorso del genere o, o vi scende qualche brivido freddo della schiena? Se uno viene a fare un discorso del genere. che no. basta è è una minaccia diciamo, diciamo la verità più che più che ne, ne manco tanto velata insomma se non lo fai lo faccio io allora questo qua si chiama è la vera e propria minaccia si chiama argumentum ad babulum Babulum è il bastone Bacilli, bacilli, cioè avete presenti i bacilli di Alcuni sono fatti a bastoncino, quelli fatti a bastoncino si chiamano bacilli, perché sono uh, o In inglese si chiamerebbe the big stick policy. Cioè, se uno Stato ti fa problemi, ci comincia a mandare i portaieri, diciamo, sulle coste e magari cambia la politica di quello Stato, se non, se non bastano le porte aeree ci cominciamo a mandare qualche bello. Eh, quindi questa qua, anche questo è un argomento di tipo logico? Non esattamente, però come dire, è un eh, tipo di argomentazione che nella vita reale esiste, non, non ne possiamo prescindere perché eh, diciamo eh, c'è questa cosa qua. Eh, Aspettate che ce n'è una che volevo ricordare eh, Ecco, un'altra fallacia che si può incontrare eh, di tipo logico, vabbè ce ne sono tante, allora per esempio eh, tizio dice un'affermazione allora si comincia invece di screditare di provare che l'affermazione è falsa si comincia a screditare tizio eh, si dice che tizio è un poco di buono perché è una persona che magari ha problemi che ne so si comincia a dire che è divorziato, che è sposato, che ne so, o altre, oppure si comincia a accusare di altri fatti Sapete come si chiama questa qui? Argumentum ad hominem, cioè contro la persona, oppure un altro, una variante di una cosa di questo genere era questo. Cioè in molti, può capitare in molti sia libri che sceneggiati che riguardano eh, per esempio che riguardano dei casi giudiziari allora c'era in un'occasione c'era eh, un super testimone che doveva, che doveva che aveva riconosciuto un tizio eh, riguardo a un certo delitto allora eh, l'avvocato alla difesa lo sa per tempo e fa uscire uno scandalo sul giornale con la foto del tizio la mattina, prima dell'udienza perché lo fa per, eh, diciamo, perché in questo modo il super testimone poteva, doveva Diciamo, la sua super testimonianza aveva meno valore in quanto si poteva sempre pensare che avesse riconosciuto Tizio in base alla foto che aveva visto sul giornale che avesse avuto cioè, un qualche altro motivo per accusare Tizio ed era facile per lui riconoscerlo se tu, allora questo non l'ha visto mai lo metti in, una, in un confronto all'americana tra dieci persone quello ti va a peccare lui Ma come faceva a scegliere lui piuttosto che un altro? se invece l'ha visto sul giornale e eh, dice questo... l'ha visto sul giornale perciò l'ha riconosciuto eh, queste sono parti di manovre che possono essere anche eh, dette per esempio di avvelenamento dei pozzi, cioè eh, avvelenamento dei fozzi quando io un tizio fa un'affermazione e tu avveleni diciamo, sostieni che eh, eh, diciamo, la sorgente di quell'affermazione è eh, falsa e quindi l'affermazione conseguente è falsa quindi come vedete non, eh, diciamo, eh, non è eh, facilissimo muoversi tra tutte queste, queste eh, fallacie, sono tutte cose che però aiutano a capire piano piano come ragionare correttamente eh, molte, io ho fatto degli esempi però diciamo, tratti più dalla vita reale però, moltissime di queste cose si applicano pari pari a eh, situazioni che si possono ritrovare in, in tecnici e eh, invece eh, vorrei eh, fare adesso un esempio che non è una questione eh, di pura logica ma eh, eh, è una questione magari che riguarda più l'ingegneria però fa vedere che cosa si può arrivare a fare Diciamo, ragionando, non solo ragionando correttamente ma avendo poi l'ambizione la, eh, diciamo, di poter portare questo ragionamento teorico sul campo pratico. Allora, una, mh, una eh, realizzazione per la quale siamo ormai, è passato tanto tempo, quindi non è che ci possiamo parlare su quegli allori, però sulla, per la quale siamo famosi in tutto il mondo è, eh, diciamo, sono state le prime realizzazioni di ingegneria negli anni fine anni 50, inizi anni 60 quando hanno fatto per esempio l'autostrada del Sole. Quando hanno fatto l'autostrada del Sole un esempio notevole di eh, ingegneria è stata la costruzione dei viadotti eh, sulla Firenze e Bologna. Non è una cosa facile, perché là c'è eh, una situazione molto montuosa, quindi ci bisogna costruire gallerie in certi e in altri punti invece bisogna eh, diciamo, realizzare dei viadotti su, su altezze notevoli perché ci sono degli avvallamenti, bisogna superare degli avvallamenti. In particolare, anche adesso, eh, da poco, eh, il Presidente del Consiglio ha inaugurato la variante di valico, la variante di valico ci è voluto più di dieci anni, per lo scrivere, sono una decina d'anni, sono non grande. Uh, prima di questa variante di Vatico, nella eh, realizzazione di, eh, che si è eh, svolta negli anni 60, eh, è famoso un viadotto che si chiama, potete andare a vedere il film su YouTube, ci sta, diciamo credo sia su YouTube che sul sito della radio, si chiama Viadotto sull'aglio. Okay? Allora, perché è famoso questo Viadotto sull'aglio? Se lo andate a vedere, questo viadotto è fatto in questo modo è un viadotto a campata unica qua c'avete ovviamente i piloni che reggono la vostra strada qua c'avete la corsia stradale e poi più in là ne avete un'altra con il suo Ora, queste due corsie, una è vada eh, diciamo, eh, Roma in direzione Roma-Milano, l'altra Milano-Roma, ma non sono attaccate. C'è uno spazio in mezzo. Sì. Eh, stiamo parlando di un sarà alto 40-50 metri minimo. Eh, perché non sono attaccate? No. Il motivo è molto semplice, quando hanno costruito quel viadotto hanno dovuto fare un'armatura, cioè l'armatura in legno per fare poi la gettata di cemento per fare l'arco. Okay? Hanno dovuto fare tutto la, formare i cassoni per fare il cemento armato, tutto quanto. Il problema è che dovevano fare questo per due corsie. E allora, invece di fare questo due volte, cosa hanno pensato bene di fare? Hanno qui sotto messo dei binari ah, hanno spostato le cose, ha? e hanno montato tutta la struttura, la struttura, diciamo, del legno sotto l'hanno montata su questi binari hanno fatto le prime, la prima corsia poi hanno abbassato con delle viti tutta la struttura l'hanno fatta scorrere sui binari, l'hanno fatta traslare di 50 metri quello che era necessario l'hanno rimessa su e hanno fatto altre cose questa era la prima volta che si faceva al mondo un'operazione del genere. Chiaro e estremo, ma all'epoca non è che stiamo a parlare che chissà quanti ingegneri ci fossero. C'erano pochi ingegneri in Italia, eh? non è che c'era così l'abbondanza di ingegneri che abbiamo adesso. Però non è che conta soltanto il numero, conta la qualità allora e questo è soprattutto quello che vi dovreste porre come, come obiettivo cioè il discorso di cominciare a, a nessuno nasce che non fa errori. il problema è la gestione dell'errore l'analisi dell'errore cercare di capire perché ho fatto l'errore e se questo errore mi può insegnare qualcosa questo è, dovreste un attimo focalizzare quindi per esempio il discorso dei, per esempio se andiamo a parlare mm, eh, di test eh? non è che io faccio i test e dipende esclusivamente dalla preparazione ah, io faccio, faccio i test qualche allora vediamo scegliamone uno che certamente se vi leggo un test di questo tipo di cultura generale in quale città si è tenuta l'esposizione universale del 1900 Parigi, Londra, Milano, Parigi. Berlino si... o Lisbona? Parigi questo qua è abbastanza diciamo, facile perché è una cosa molto nota che si è tenuta a Parigi eh, però qua tutto sommato è una cosa di cultura quindi io la so o non la so potrei però collegare perché ci sono eh, degli episodi famosi di questa imposizione universale che si è svolta a Parigi per esempio sì, ma eh, anche eh, diciamo, in matematica c'è stata piano, è stata, eh, stata il matematico italiano che è stata la star di questa posizione universale, ci sono stata Hilbert che ha posto i 23 problemi e, insomma ci sono eh, diciamo ognuno poi magari ha altre passioni e ne scopre altre ok vediamo, vediamo invece qualcuno okay. Allora. allora, la tipografia Marconi ha deciso di stampare il nuovo elenco telefonico in caratteri più piccoli per risparmiare carta. Di conseguenza... Ora si possono stampare 4 colonne per pagina invece di 3. Ogni colonna contiene inoltre il 25% in più di nominativi eh, rispetto al vecchio elenco che aveva 750 pagine. Quante pagine ha il nuovo elenco telefonico? Allora, 450, 300, 250, 500, 600 vediamo un po' allora eh, io devo prima dividere per 1,25 e poi moltiplicare per 0,85 vi è chiaro questo? No. cioè fatelo eh, supponete che una colonna prima contenesse 100 nominativi quindi prima, quante colonne c'è ne in una pagina? 3 quindi prima ce ne andavano? 300 adesso quante ce ne vanno? 400 su 3 colonne allora eh, in 4 colonne 500 600. esattamente ok quindi eh, se prima ce ne andavano 300 adesso ce ne vanno 500 perché le colonne sono 4 in ogni colonna invece di 109 no, ce ne vanno 120 quindi io che devo fare? da 750 devo dividere per 5 e mo' per la Chiaro il tipo di ragionamento che sto facendo? Allora, io qua ho impostato una proporzione senza fare, eh, eh, diciamo, senza impostare equazioni eh, da un punto di vista formale. Io sto dicendo: poniamo a 100 il numero di nominativi che andava in una colonna prima. Quindi, nella pagina di prima ce ne andavano 300, giusto? 3 colonne. 3% è 300, adesso ce ne vanno 4 da 125, quindi in totale 500 adesso faccio 750 allora la proporzione da prima a dopo, considerando sia le colonne eh, diciamo con i caratteri più piccoli, sia il fatto che adesso posso fare 4 colonne invece che 3 le colonne più alte, sia i caratteri più piccoli la proporzione è 5 a 3 quindi il numero delle pagine si ridurrà in proporzione 3 a 5 750 diviso 5 fa 150 per 3 a 450 che è la risposta okay? uh, questo tipo di uh, uh, diciamo, uh, ragionamento senza impostare un'equazione da un punto di vista formale direttamente l'abbiamo impostata aiuta spesso un altro tipo di ragionamento che aiuta ecco vediamo, vediamo questa qui ve lo faccio capire meglio eh, prendiamo questa domanda qui. Allora, una bottiglia di latte costa 1,10 euro, e dieci, cioè 1,10 euro e è il costo della eh, confezione di latte compresa la bottiglia. Bottiglia e il contenuto. Eh, il latte soltanto, il contenuto, costa un euro in più della bottiglia. Ma quanto costa la bottiglia e quanto costa il latte? Allora, quasi tutti rispondono 10 centesimi la bottiglia e 1 euro il latte. No, perché la differenza in questo caso è, è 90 centesimi. Allora, io ho detto, cosa ho detto io? Che, la, che il latte costa 1 euro in più del contenitore. Il contenitore costa 1 euro in più del contenitore quindi la risposta corretta in totale fanno 1 euro e 10 la risposta corretta non è 1 euro e 10 Qual è la risposta corretta? vi siete bloccati questo, di, questo, questo, è, questo è proprio perfetto per un test tra l'altro questo è un test, sta veramente in un test lo sbaglia, il 48% ci sta, si fa con la... Con la mazza da baseball e la palla da baseball però eh, lo sbaglio è il 48% di quelli che tentano la missione ad arma Quindi non siete gli unici a sbagliare eh. No di quelli che passano eh Di quelli che tentano infatti questi non passano Allora qual è la risposta corretta? Ci cioè, vogliono 3 secondi rispondere questa domanda allora ripeto una bottiglia di latte costa 1 euro e 10 con tutta la bottiglia il latte costa 1 euro in più della bottiglia che lo contiene 1 euro in più 1 euro in più lingua italiana 1 euro in più quanto costa il latte e quanto costa la bottiglia oh, la bottiglia costa 5 centesimi e il latte costa 1 euro e 5 la somma fa 1 euro e 10 e la differenza fa 1 euro Adesso c'è cioè chi ha bisogno di fare A più B A-B meno B, 2A uguale 2,20, quindi A uguale 1 euro è chiaro? E quindi poi di gamma B uguale 0,05 Non è necessario. Allora l'idea qual è? L'idea è, seguite, seguitemi la, io devo aggiustare la differenza io so soltanto che la somma fa 1,10. euro Allora, mettiamo che ho pensato di fare 1,10 euro centesimi. Allora a questo punto che faccio? La differenza di roba è la differenza è 90 centesimi. Non mi trovo. La differenza è troppo o troppo poco? Troppo poco, cioè la differenza è 1 euro, no? Allora cosa faccio? Sempre mantenendo 1,10 euro e totale, devo trasferire un po' di centesimi all'altro. Allora potrei pure dire, allora il latte costa 1 euro e la bottiglia non costa niente, però mi a quel punto mi trovo la differenza è 1 euro e 10 Terzo tentativo è 1,5 euro, e 5, 5, la differenza è 1 euro sta a posto molti, moltissimi problemi moltissimi problemi quando andate a trovare la, invece di trovare la soluzione in virtù di risoluzione di, di un insieme di una o più equazioni eh, sono chiaramente dipendono da una quantità eh, che eh, diciamo di cui potete valutare una, una funzione obiettiva insomma cioè se aumentate quella quantità quella funzione aumenta, se diminuite quella quantità la funzione diminuisce poi in questo caso era la, la differenza tra valore del latte e valore della bottiglia, È chiaro che se aumenti il valore del latte aumenta pure questa differenza mantenendo la somma costante no? eh, la differenza aumenta del doppio però in ogni caso, aumento il valore dell'alte, aumenta la differenza quindi se, 90, se un euro è troppo poco un euro e 10 è troppo, un euro e 5 è giusto perché un euro e 5 ci avanzato 5, la differenza fa capito? posso andare cioè per tenta, tentativi come, come dire, aggiusto il dito ci metto, che ne so, eh, in un altro caso che ne so, le scatole grandi c ho due tipi di scatole, scatole grandi e scatole piccole la somma fa 47, la differenza fa 13. Quante sono le scatole grandi e quante sono le scatole piccole? Vabbè, le scatole sono 30 e le scatole piccole sono 17. Perché 30 più 17 fa 47 e 30 meno 17 fa 13, è chiaro? Tuttavia, se io non ci mettiamo che invece di mettere 30, metto 25. Allora 25, allora la somma fa 47, scatola di piccolo adesso è 22 Allora la differenza non mi trovo perché la differenza invece di 13 fa 30 Allora che faccio? Che cosa faccio? Questo 25 lo aumento. Allora ci metto 35, vedo che so, non, non funziona perché adesso la differenza è troppo Poi allora ci metto 30 e scopro Cioè, con qualche tentativo invece di risolvere in questo caso le equazioni erano semplici dovevo semplicemente fare 47 più 13 diviso 2 e mi dà il numero di scatole grandi 47 eh, meno mh, 13 diviso 2 mi dà il numero delle scatole grandi però altre volte le equazioni sono più complicate però funziona allo stesso modo cioè andando per tentativi io in pochi eh, tentativi arrivo alla soluzione e ho risparmiato tempo ok? vabbè, che ore sono? eh vabbè, allora magari ne vediamo giusto un altro ok questo è interessante questo vi coinvolge di più un torneo di calcio si svolge in due fasi nella prima fase le squadre sono suddivise in otto gruppi di qual numero, otto gironi. Ciascuna squadra gioca una sola volta contro ciascuna squadra del proprio gruppo. Del proprio giro. La vincitrice di ciascun gruppo si qualifica per la seconda fase eliminazione diretta. La seconda fase quindi è eliminazione diretta. Al termine del torneo, la squadra vincitrice avrà disputato otto partite quante squadre prendono parte alla prima fase del torneo? allora, vediamo un po' facciamo col metodo che abbiamo detto prima Tre, se fossero 32 i gironi sarebbero? Eh, Otto da ah, abbiamo detto 8 gironi giro. giro da qua quindi nel, nel girone la squadra quante partite farebbe? 3 poi Uh, di queste eh, abbiamo detto eh, non ho detto eh, questo non ho detto scusate la vincitrice di ciascun gruppo si qualifica per la seconda fase eliminazione di X solo la vincitrice quindi a questo punto le squadre a, alla fase eliminazione di X sarebbero solo 8 quindi se sono solo 8 eh, sono tre partite S6 S6. 3 partite e quindi 3 sono 3 più 3 è 6, 6 E allora non sono 32 sei? Quindi devono essere 6 per Giro. Proviamo 6 per girone Perché giustamente in questo caso le partite 8 meno 3 fa 5 6 per girone fa 5 quindi 6 per 8 48 Infatti la soluzione è 4 Se invece le squadre qualificate erano 2 perciò ci voleva questa informazione che mi ricordo se l'ho letto se le squadre qualificate erano due, allora il numero di partite dopo era il doppio, quindi 16 c'erano 4 partite, erano una partita in più il numero di squadre era il doppio e quindi c'erano una partita in più, in quel caso erano 5 e allora erano 40. ok? Però se erano 5 non tornava perché poi le squadre erano 10, non erano 16 no? Che, eh, no, 8 da 5 no, no, 8 da 5 quindi erano 16 quindi tornava sì, avevamo fatto bene però siccome si qualifica solo la vincitrice allora a quel punto eh, le squadre vanno se serve 6 per il girone e quindi 40 va bene? però, diciamo anche questo problema qui ammetteva una struttura del tipo non sono costretto a fare il ragionamento 8 3 5 quindi in giro io sono da 6 6 per 8 48 se lo faccio bene ma posso anche dire, prendo, eh, eh, sono otto i gironi, i gironi sono da 4, le partite sono troppo poche, sono da 5 le partite sono troppo poche, sono da 6, le partite sono effettivamente giuste. Chiaro? Quindi posso fare, eh, dipende a seconda delle eh, diciamo, eh, circostanze, diciamo come uno si trova, qual è il modo eh, più veloce. Ok, ecco, eh, vediamo l'ultimo e poi ce l'abbiamo. Paolo lavora da lunedì al venerdì e ha settimane alterne anche il sabato. Qual è il numero massimo di giorni? Anzi, qua poi ci ricolleghiamo per dire un'altra cosa. Qual è il numero massimo di giorni lavorativi di Paolo in un mese? No. Paolo lavora dal lunedì al venerdì e a settimane alterne anche il sabato. Qual è il numero di giorni lavorativi massimo di Paolo in un mese? Eh? Le risposte sono 24, 25, 22, 23 o 21? 22, no vedete? Eh, allora? allora è è, no, vedi che vuoi... no, no, no, no, no, no, no, allora no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, perché lui lavora 5 giorni a settimana, poi un sì, una settimana sì, una settimana no, lavora un giorno in più. Quindi in un mese ci stanno per forza 4 settimane. Per forza. Sì. 4 settimane sono 22 giorni lavorativi, automatici. Ah, Avanzano quanti giorni? Al massimo. Quanti giorni ha un mese al massimo? 3. avanza 3 giorni, perché in un mese può avere 31 giorni. E se questi 3 giorni sono tutti lavorativi? Può capitare che tu vai eh, da, eh, diciamo, eh, cominci con lunedì, fai le quattro settimane e poi i tre giorni che avanzano sono lunedì, martedì e mercoledì o no? Avete ah, 2 e 3 fa? 25. La domanda è: qual è il numero massimo di giorni lavorativi di Paolo in un mese? Se il mese inizia di lunedì e cioè c'ha 31 giorni. Tu hai fatto 4 settimane, che sono 22 giorni. Poi il 29 è lunedì, martedì, mercoledì. 3 più 21, 22, 25. Allora, mi ricollego a questa cosa per dirvi un fatto che siccome la realtà supera qualunque testa e qualunque fantasia. Allora, quest'anno vediamo un po'. Allora, vediamo un po', qual è la data del Pasqua di quest'anno? 26, 17. Aspetta. Allora vediamo un po', sì. Se si è spostasse tutto sì. insieme. Pasqua. Domani azzutto. Questo si è staccato, comunque eh, Faccio prima se ve lo dico a parole. Allora, eh, vi ricordate l'altro giorno dicevo qualcosa su qualche parola russa? Perché? Perché mia moglie è russa, quindi perciò ne so qualcosa. Allora, io ho avuto questo problema. Mia moglie è sempre russa, è un fatti madre, eh, è di religione ortodossa. Ora gli ortodossi sono cristiani, soltanto che eh, c'è diciamo, stata una scissione nel 1054 con il Consiglio di Nicea. Eh, no, scusate, con, eh, dopo il Consiglio di Nicea che era nel 425. Allora, il Consiglio di Nicea eh, si è in particolare stabilita la regola secondo la quale determinare la data della Pasqua. Sapete qual è la definizione di Pasqua? Eh, grazie, questa è tautologia, no? Quando è che è il carnevale? 40 giorni prima? 4 solo le 100, 40 giorni prima di Pasqua. Allora, domenica 27 marzo, Pasqua 2016. Adesso, andiamo a vedere Pasqua ortodossa. Pasqua d'ossa primo maggio eh, statevi a, segu a seguire perché questo è importantissimo allora 27 marzo primo maggio eh, quante settimane sono? 5 5 settimane dopo 5 settimane dopo allora Pasqua ortodossa può venire lo stesso giorno, una settimana dopo, quattro settimane dopo e cinque settimane dopo, queste sono le possibilità, non ce ne sono altre. Però non abbiamo stabilito qual è la definizione di Pasqua, la definizione di Pasqua sorprendentemente coincide per i cattolici e per gli ortodossi, per i cattolici e per gli ortodossi, è uguale. Sapete qual è? Allora, la Pasqua, per favore, su. La Pasqua è la prima domenica, dopo la prima luna piena, dopo l'inizio della primavera. Allora, primavera, luna piena, arriva domenica. E Pasqua. Dopo la luna piena aspettavano la piena appena fa la piena la prima domenica la una piena e basta allora questa, allora a me tornavano le 4 settimane perché allora perché tu puoi venire 4-5 settimane dopo la faccio breve perché non è una da di 4-5 settimane dopo perché noi abbiamo un calendario diverso nel calendario ortodosso la primavera arriva 13 giorni dopo quindi perché a noi il 27 marzo è Pasqua, a loro no? Perché a loro la primavera formalmente non è iniziata, secondo il calendario religioso. Tuttavia... Eh, Quanto è il mese lunare, lo sapete? 29 giorni. Allora, 29 giorni normalmente fanno scattare 4 settimane. La quinta no a meno che che succede? cosa può succedere? può succedere se la luna piena era venerdì 25 o sabato 26 marzo più 29 quando arrivi alla domenica di aprile a fine aprile la, la luna piena 29 giorni è scattata che è già domenica è già iniziata la domenica e quindi scatta la quinta settimana cosa possiamo dedurre dal fatto che il 27 marzo è Pasqua a noi e il primo maggio è Pasqua agli ortodossi, se andate a vedere sul calendario, la luna viene, viene o il 25 o il 26 è chiaro uh, potrebbe anche essere il 24 per un altro motivo perché poi ci sta un altro problema io non riuscivo a capire e finisco, non riuscivo a capire perché poteva capitare una settimana dopo allora può capitare una settimana dopo Questo era inspiegabile, perché dico la luna piena c'è stata, domenica arriva per me e per te, perché a me Pasqua e a te no? Perché la loro nel Consiglio di Nicea si diceva anche come calcolare la luna piena, cioè, si faceva un calcolo formale, non si guardava in cielo. Questo calcolo formale sbaglia a volte di un giorno in più. Quindi cosa succede? Quando a noi è Pasqua e allora è una settimana dopo, anche lì vuol dire che la luna piena è stata o sabato. Perché? perché a noi la luna piena adesso si fa guardando direttamente se in gela è luna piena oppure no cioè si fa con metodi astronomici moderni. loro lo fanno con questo metodo formale perché dice che il Consiglio è stato stabilito così e noi ci atteniamo a quella regola perché noi non abbiamo ortodosso significa, diciamo, opinione corretta, significa, cioè che non è cambiata in realtà perché non è che una cosa che non è cambiata deve essere forza corretta letteralmente significa opinione corretta però e quindi anche in quel caso ci può essere questa differenza di uno o due giorni nel calcolo della luna piena che fa scattare questa. Comunque se andate a vedere, andate, per curiosità andate sul calendario e andate a vedere se eh, diciamo venerdì 25 sabato 26 è luna piena. Okay?